e ancora il decreto aiuti 2022 con le novità nel testo. In arrivo, bonus per famiglie e imprese e i nuovi contributi a fondo perduto per PMI con le novità per fronteggiare la crisi ucraina. E poi ancora una notizia che riguarda il decreto aiuti: aumentano i crediti d'imposta per le imprese per energia elettrica e gas ed in chiusura il super bonus, proroga al 30 settembre 2022 per le unifamiliari nel sal l'intervento complessivo in chiusura uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it partiamo subito dal bonus 200 euro per dipendenti autonomi e pensionati nel decreto aiuti quando arriva l'interrogativo apre l'articolo di Rosi Delia sul bonus 200 euro per dipendenti autonomi e pensionati quando arriva quindi l'assegno previsto dal DL aiuti ad annunciare novità e tempi di attesa è la squadra di governo al termine del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022 l'assegno verrà erogato a una platea di 28 milioni di cittadini con un reddito fino a 35 mila euro prima possibile probabilmente tra giugno e luglio vediamo che per quanto riguarda il decreto aiuti prende forma un bonus di 200 euro per dipendenti autonomi e pensionati ad illustrare quando arriva e come viene erogato il Premier Draghi e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco al termine del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022 che ha dato il via libera al nuovo provvedimento per far fronte al caro prezzo e alle conseguenze che derivano dalla crisi ucraina. L'assegno, riconosciuto notantum, è destinato a 28 milioni di cittadini e cittadine con redditi fino a 35.000 euro. Il beneficio sarà erogato quindi una sola volta tra giugno e luglio tempi tecnici permettendo. Vediamo che proprio sul decreto aiuti 2022 con le novità nel testo in arrivo i bonus per famiglie ed imprese c'è l'articolo di Anna Maria D'Andrea che fa il punto sulle varie misure che sono contenute all'interno del provvedimento dell'esecutivo che è stato approvato ieri dai bonus alle famiglie per il pagamento di bollette affitto alle nuove agevolazioni per le imprese il punto sulle misure contenute nel provvedimento è all'interno dell'articolo che è suddiviso in base alle varie misure Passiamo poi ai nuovi contributi a fondo perduto per PMI, la novità per fronteggiare la crisi ucraina nel DL aiuti, l'articolo di Rosi D'Elia sui nuovi contributi a fondo perduto per PMI, la nuova tornata di ristori è prevista dal decreto aiuti 2022 per fronteggiare gli effetti economici della crisi ucraina, le imprese in presenza di particolari requisiti potranno chiedere ristori fino ad un massimo di 400.000 euro, il pacchetto di novità che è arrivato con il decreto aiuti prevede una nuova tornata di contributi a fondo perduto per le PMI in particolare i ristori sono destinati alle piccole e medie imprese che hanno subito un calo di fatturato e sono chiamate a sostenere costi più alti e hanno legami commerciali con territori interessati dalla crisi ucraina come si legge appunto nel comunicato stampa del governo subito dopo il via libera dal nuovo provvedimento 200 milioni di euro per il 2022 sono le risorse a disposizione per garantire in presenza di specifici requisiti i contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 400 mila euro ogni dettaglio sulla novità dovrà però trovare conferma nel testo che verrà pubblicato in gazzetta ufficiale e ancora rimanendo sul tema del decreto aiuti aumentano i crediti d'imposta per le imprese per l'energia elettrica e gas salgono i crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di gas ed elettricità il provvedimento del governo approvato ieri Potenzia le misure che sono già state introdotte dal decreto bollette e dal decreto energia per l'ufficialità ovviamente si attende la pubblicazione del testo in gazzetta ufficiale per quanto riguarda i crediti d'imposta per l'energia elettrica e il gas introdotti dal decreto bollette e dal decreto energia per il primo e secondo trimestre dell'anno in corso ci sono degli aumenti il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di gas per aziende a forte consumo di gas naturale passa dal 20 al 25% per il secondo trimestre del 2022 stessa variazione per l'agevolazione per le altre imprese per il consumo di gas e per quanto riguarda le aziende a forte consumo di gas naturale Vedranno riconosciuto anche un credito d'imposta del 10% per il primo trimestre. Infine il credito d'imposta che è destinato alle imprese a forte consumo di energia elettrica viene innalzato dal 12 al 15%. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il superbonus con la proroga al 30 settembre 2022 per le unifamiliari nel Sal l'intervento complessivo. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sul superbonus proroga al 30 settembre 2022. Per i lavori sulle unifamiliari nel calcolo del sal minimo del 30% rientrerà l'intervento complessivo. La novità è contenuta nel testo del decreto aiuti approvato dal governo il 2 maggio che concede tre mesi di tempo in più rispetto alla scadenza del 30 giugno. Ci spostiamo infine sulla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che ha in apertura la misura che riguarda il bonus da 200 euro con il taglio delle accise e tutte le misure del decreto aiuti e poi il nuovo decreto e tutti gli aiuti per far fronte alla guerra in Ucraina con il testo integrale e i numeri del giorno, meno 41%. Si riferisce a Stellantis che crolla ancora, ad aprile vendite giù del 41% aspettando gli incentivi che non arrivano e poi un altro numero, 800, riguarda il lavoro, 800.000 nuovi occupati in un anno ma la metà sono a termine per quanto riguarda l'energia gas russo a maggio acquisti record da Mosca perché all'Italia ora costa meno e poi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Biometano e altri tesori nascosti perché non si investe sulle risorse da rifiuti è di Ferruccio De Bortoli e fa il punto su questa possibilità di investimento appunto sui rifiuti quanto mai necessaria vista anche la situazione globale e lo scenario di guerra. Se prima poteva già essere una strategia eh, vincente in questo momento diventa tuttavia essenziale visto appunto lo scenario complesso per eh, quanto riguarda l'approvvigionamento delle risorse e dell'energia. Questo e altri contenuti sono disponibili sul sito del Corriere.it